Alla fine del secondo secolo d.C. il sistema del principato adottivo entrò in crisi. La causa principale era il rapporto problematico tra l'esercito e le province da una parte e il centro dell'impero dall'altra. L'esercito e le province non accettavano più che l'imperatore venisse eletto a Roma. Per affrontare questa situazione di crisi era necessario dare un nuovo volto politico al Principato. È quel che accadde con la dinastia dei Severi a partire dal 197 d.C. Settimio Severo, il capostipite della dinastia, era un generale dell'esercito romano originario di Leptis Magna in Africa. Egli venne eletto imperatore proprio dal suo esercito stanziato in Pannonia, l'attuale Ungheria. Settimio Severo trasformò il Principato in una monarchia militare ereditaria il successore era designato nell'ambito dei consanguinei e dei parenti stretti dell'imperatore ma a differenza del principato ereditario erano l'imperatore e i membri dell'esercito ad avere un ruolo dominante invece delle tradizionali figure istituzionali come il senato, i pretoriani, la guardia personale dell'imperatore e l'aristocrazia. Dal 197 al 235 d.C. Settimio Severo e i suoi Successori governarono l'impero appoggiandosi sull'esercito e sul consenso delle province, riducendo progressivamente il peso e l'influenza del Senato nelle decisioni politiche, amministrative, militari ed economiche.